Zombie Apocalypse Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti, come state? Spero bene. Allora, un nuovo video vlog. Guarda che grigio. Come va? Io tutto bene, a parte che, vabbè, come voi sapete. Mh, Sto compresendo a la cura per questo dente Che poi oltre al dente c'è anche questa pezzo di guancia che si deve sgonfiare Oggi per fortuna sto riuscendo a prendere appuntamento per fare la mia ceretta al viso E niente eh, Perché per il resto non posso fare quella del corpo Ho dovuto rimandare perché sono col pelle ciclo rosso Però sono col ciclo Quindi niente è così devo fare la ceretta al viso perché sono troppo trascurata ragazzi Là. e quindi niente a sto punto faccio la ceretta al viso tutto il resto pazienza rimandiamo perché si può rimandare ovviamente Già. il resto ragazze tutto bene a parte i capelli che mi fanno un po' dannare, però oggi ho cambiato pettinatura, anche se non sembra vabbè, Me l'ho fate così. Cioè, davvero, sembra che ho preso la corrente, ma non sono così. Anzi, prima o poi imparo la, di nuovo la, lo chignon, perché così non mi fanno impazzire, la verità mi piacciono di più quando ho lo chignon, per dirvi la verità, è così niente dunque voi che mi raccontate di bello io nulla di che a parte che devo andare dalle stesse a farmi le... tutto il resto del viso e poi chissà magari mi trucco non oggi magari domani mi trucco vediamo come si mette la Sto vedendo come sa so che sia una vespa qui. Sì, che funziona in casa mia, è fuori. Oh mamma mia, vabbè. Già, aspettate un secondo. Voglio guardare la cosa, ah, sono 1,7 minuti. Va benissimo. Sì, mi, mi vedete così perché ho il telefono in carica, quindi sta caricando il telefono. Sono al sono di caricamento al 53 per cento sì e niente tutto a posto Mi vedete con il mio outfit a questo ora ma non la esco più questa giacca ah, oggi ho cambiato ho, ho usato questa questa cosa qui ovvero questa questa collana con l'albero della vita con l'albero della vita e più aspettare lo metto dentro Okay, se non mi scende e più ho messo il bracciale che vi faccio vedere ed è questo qua vedete già il braccialino con sempre l'albero della vita il mio anello che è l'anello di madre gli archini vabbè me li sono dimenticati ma li metto e i miei semplici occhiali da vista della non so se capisce ma sono della e niente poi per tutto il resto c'è i pantalegnese con le scarpe, non si vedrà mai, ve li faccio vedere. Con le scarpe gran like. E la borsa sta di qua, vedete? Di qua sta la borsa. E niente, tutto a posto. Quindi, tutto a posto, a parte che, vabbè devo tra poco penso di editare sto video perché così non si può cadere ho messo nella qualità più, più pesante sperando che me lo carica il video perché ci mette troppo un'eternità a caricare il video anche per fare le pulizie di casa e non è semplice cioè. e niente ragazzi miei ragazzi miei quindi guardare qualche video su youtube ma mi devo mettere le cuffie perché sennò si sente tutto e non va bene Perché mi hanno poi, quando l'ho fatto ad ascoltare il video, non mio, quello delle altre Se si sente troppo almeno la disturba, non perché non volete sentire ma perché si vuole riposarvi, giusto così E nulla qui è un che mi si è andato via cos'è? una vespa te pareva no, la vespa qui che c'è una vespa ma non è qui come vi dicevo fuori per mia fortuna <ride> già che ho, il, che ho chiuso la porta e niente adesso sto un attimo e ci vediamo dopo dunque questa è la mia borsa che vedete da un bel po di tempo vedete questa qua bellissima la adoro troppo bella questa borsa è medicina ma che se ne frega è bellissima aspettate che la voglio per terra e eccomi qua allora dunque vedete che sono sul divano perché non ho dove appoggiarmi, quindi vabbè, niente e dunque non so ancora che cosa voglio fare però vabbè, non posso fare nulla per il momento anche se volevo vorrei perché eh, mia mamma sta riposando io sono qui sul divano boh, vabbè Voglio lavare i piatti, per dispoperare, non posso fare un H. Se non c'è lei che sveglia. Già. E già. Ok. Io mi sa che perché non so ancora non ho idea di come poter fare. Quindi non è che non ho idea, non posso fare nulla da a dopo un video e eh sì se questo video vi è piaciuto mettete un bel like un commento e attivate la campanella qualora voi di gps come si dice vabbè, qualora voi volete iscrivervi vi interessa il mio, il mio canale youtube attivate la campanella iscrivetevi ovviamente e pollicione su, giù, come volete voi Faccio, e seguitemi sui miei social sempre che perché vi ho letto un articolo poco simpatico poco fa sentite questo che tra poco quest, tutti questi social con influenze tutto quanto spariranno vabbè tanto mi troverò altro da fare anche se non ci sarai più youtuber né niente ma ho i miei dubbi quindi vabbè è stato bello ciao a tutti era così la verità allora. ciao